salve cari amiche ed amici sei dal vivo mi dice il cellulare faccio questo live questo live di oggi perché ho del tempo e ringrazio tutte e tutti voi di avermi eh, appoggiato nell'ultimo video che ho fatto parlando eh, dei tormenti parlando diciamo dello stalkeraggio che ci fanno su sui social forum a me ne hanno fatto poco eh, quasi nulla per fortuna eh, ma su instagram e su facebook poi hanno smesso perché non gli ho dato non gli ho dato reta eh, bisogna stare attenti di fidare da coloro che iniziano a fare delle domande intime quindi eh, a tutte e tutti voi eh, vi chiedo fra l'altro come faccio sempre se volete eh, aiutarmi io non vi chiedo denaro non vi chiedo di caricare la paypal non vi chiedo eh, di caricare il mio cellulare non vi chiedo denaro per parlare con me eh, all, On direct live, non vi chiedo denaro per salutarmi di persona o per parlarmi al telefono. Comunque, come vedrete eh, da voi, io sto caricando prevalentemente delle eh, live. Prima di tutto per risparmiare del tempo, perché eh, c'è un, un personal computer del 2010. Allora, se ogni volta lo accendo per dare formato ai video, eh, può succedere che, che si rompe prima o poi è sempre più lento e poi perché ci metterei mezz'ora a caricare il video in eh, YouTube e lo devo fare di 15-20 minuti: se no, ci mette anche 40 minuti, un'ora. C'è un wifi molto lento e non mi posso filmare come ho fatto nel 2013-2014 con questa videocamera perché all'aprirla qua non c'è la batteria adesso ah, eccola qua vi faccio vedere vedete come rimane lo schermo devo fare devo fare eh, così che già l'ho riparata una prima volta eh, è rotto il flessibile e poi devo fare così allora si accende anzi si è spenta non so se perché alla batteria alla batteria scarica guardate un po devo metterla e eh, mettere lo schermo in questa posizione per poter filmare e già c'è la batteria scarica poi succede che non ho una una memoria micro sd disponibile perché una da 32 gigabit si è rotta allora che succede che devo registrare nel disco rigido della filmatrice Quando lo connetto, quando connetto la filmatrice al computer, succede che non ho, non so perché, ma questo computer io non me ne sono reso conto subito nel 2010, certi dispositivi, l'usb 2 non me li accetta quindi è molto lento a caricare un video. Se faccio un video di un gigabyte, me lo carica in due ore e quindi utilizzavo una micro SD. Per fare video non più larghi di 25 minuti 40 e quindi è per quello che eh, adesso che c'è il cellulare mi filmo in live col cellulare almeno da quando c'è la possibilità di fare i live con il cellulare perché fare un hangout con il cellulare sarebbe un po più complesso però vorrei avere perlomeno per evitare di, di, il flessibile che si rompe di nuovo magari eh, anche la filmatrice del 2010 mi si è rotto una volta l'ho fatta riparare poi l'ho usata poco o nulla e mi è durata fino a a gennaio di quest'anno 2018 però vorrei prendermi una macchina fotografica tipo una canon che possa filmare con un grandangolare in modo da riprendermi seduto come una volta facevo. Vabbè, che mi posso sempre filmare tenendo in mano il mio cellulare Nokia Asia 302. Ma vi ripeto, eh, per evitare di sfruttare la mia vecchia tecnologia, utilizzo questo cellulare. Cui il quale sto facendo live per evitare perché anche il cellulare no che ascia 302 sta un po tirando le cuoia allora vi ringrazio a tutte e tutti per il vostro sostegno per il vostro appoggio per le vostre parole di conforto contro chi ha fatto dello stalking contro di me che voi tutti per quello che è stato il soggetto che mi ha perseguitato in instagram che all'inizio sembrava un grande amico e poi invece si è rivelato un po un figlio di buona donna voi lo avete identificato perché qualcuno di voi è stato perseguitato anche da quel soggetto mi chiedeva di fargli dei video rispondendogli a delle domande all'inizio l'ho preso in gioco tant'è vero che che gli, offre, gli avevo già fatto 7 8 video poi eh, siccome le domande le ripeteva erano sempre uguali per lui forse importanti per carità ti piace di più la papaya o il kiwi ha mangiato l'aragosta preferisci il granchio eh, già non gli dedicavo tanta importanza a fargli dei video rispondendo alle sue domande anche perché mi aveva detto Fai dei video che io li divulgo fra i miei amici. Ebbene, il massimo di visuals che avevo ottenuto erano 40-50, e e allora iniziò a insultarmi, a dirmi: Ma sei cattivo, ma mi maltratti. Ma io sono un tuo seguitore, un tuo follower, un tuo seguace. Allora vabbè, eh, gli continuavo a dedicare dei video a tempo perso. Eh, proprio perché a volte erano 5 6 domande eh, a volte 15 poi l'ultima volta eh, che non stava più sulla pelle mi mandava ma ti è arrivata la lista me me me l'aveva mandato per email eh, 100 domande allora vabbè alla fine ho accettato ho fatto il live stressante eh, e ho risposto a tutte le cento domande certo qualche domanda l'ho risposta come si meritava cioè dell'assurdità e poi mi aveva fatto anche delle domande molto intime allora gli eh, ho detto eh, basta con questo passerà un po di tempo prima che ti faccia un altro video perché eh, tutte le domande avevano a che fare con il wrestling che ne dici se questo wrestler sarebbe presidente d'America o primo ministro o bla bla bla e eh, alla fine eh, mi aveva proprio scocciato comunque ha tagliato lui perché ha iniziato a insultare a dire che io ero cattivo a darmi degli epiteti che non voglio riferire perché un domani forse YouTube pubblicizzerà pubblicizzerà questo video e bisogna avere coscienza che la gente fin dall'inizio quando c'è una condotta anomala o ti inizia a disturbare dall'inizio oppure ti dà fastidio devi tagliare uno magari perché è buono e dice ci avrà dei problemi d'altra parte dice che mi vuole aiutare come youtuber bugie non ti vuole aiutare come youtuber ti vuole scocciare e vuole essere lui il protagonista dei tuoi video e bisogna vedere il genere di cose che, che richiede perché io sono sempre disponibile alla collaborazione infatti i miei video sono in common creative attribution quindi eh, citando le fonti si possono riutilizzare ma questo lo metterò in common creative attribution forse questa notte o domani che gli metterò fra i video consigliati e le anteprime i video visti del mio canale mi raccomando cercate di aiutarmi anche guardando non solo questo video e condividendolo se l'argomento vi piace e commentandolo per farmi sapere cosa ne pensate ma anche guardate i miei video più visti andate nell'elenco dei video del mio canale scegliete video più visti e iniziate a vedere dal primo all'ultimo video quelli più visti commentatelo per farmi sapere quello che ne pensate dategli un like e condividete il link del video in questo modo aiuterete il mio canale a crescere a me che sono disoccupato a raggiungere le 4000 ore di visuals perché forse youtube già mi deve pagare 100 dollari però eh, ciò 2600 ore di visuals dall'inizio di gennaio e eh, devo raggiungere le 4000 ore hanno messo questa barriera che purtroppo castiga molti youtubers allora dicevo io sono aperto alle collaborazioni sono aperto ad accettare dei nuovi temi sono aperto alle critiche costruttive quindi se c'è qualcosa che posso migliorare lo devo anche al mio pubblico ai video che si guardano di più ai commenti che fanno Vorrei parlare eh, di cose della mia epoca, non so se a voi vi possono interessare, tipo i libri, la musica. Eh, All'epoca si chiamavano i dischi cassette. Eh, ne ho tanti che purtroppo non posso più ascoltare di cassette perché eh, gli stereo non hanno più la, il passacassette Però voi mi dovrete aiutare. Eh, proponendomi dei temi eh, facendo delle critiche costruttive facendo dei commentari costruttivi accetto anche le critiche costruttive come commentari aprendo delle discussioni eh, c'è una discussione del canale però non accetto invece lo stalkeraggio e quindi eh, ecco volevo ringraziare perché molti di voi mi hanno dato anche in privato dell'appoggio nel mio ultimo video eh, circa che ho parlato di questo tema intanto sono già passati 12 minuti questo voleva soltanto essere un video di ringraziamento a tutto l'appoggio che mi avete dato infatti eh, le 15:40 ancora non mi viene in mente nessun tema specifico del quale parlare eh, un po' come la mente in bianco anche perché ieri volevo parlare di tante cose ma non ho avuto tempo e adesso invece che vengo a poter avere tempo per fare un video siccome non mi sono scritto i temi non so di cosa parlarvi quindi preferisco non rubarvi dell'altro tempo mi raccomando poi metterò in descrizione eh, dei video che vi potranno interessare ma eh, se avete qualcosa da dire sullo stalkeraggio o sulle molestie che noi youtubers riceviamo soprattutto da altri youtubers italiani, perché questo fenomeno è più conosciuto in Italia che altrove. Se avete delle raccomandazioni, dei consigli o delle esperienze da raccontare, mi raccomando, qui sotto nelle descrizioni scrivete cosa ne pensate e soprattutto condividete questo video affinché anche i vostri amici possono raccontare le, le loro esperienze sui disturbi che soffrono eh, in YouTube dai commentatori anonimi o anche da persone che conoscono sia nella vita reale sia nella vita virtuale. Io poi ho dato tutta la mia piena solidarietà all'Ambrenedetto XVI perché anche lui riceve dello stalkeraggio, soltanto che in maniera molto più pesante di me. E anche a un altro signore che non mi ricordo come si chiama che saluto ciao eh, e poi saluto il nostro amico mario circello ciao mario circello chi lo conosce vede questo video gli mandi i miei saluti perché è da molto tempo che non lo vedo e sono preoccupato sono preoccupato e poi allarmato perché sui, le sue dirette eh, le dirette del re degli hangout erano veramente bellissimi solo che duravano troppo ma a seguirle però erano bellissime dei begli de, de argomenti poi aveva promesso la figlia che gli avrebbe fatto fare dei video di 15 minuti forse eh, sta mancando da più di una settimana o due o tre proprio perché sta cercando di studiarsi la forma di fare dei video di 15 minuti o delle live di 15 minuti lui che video li faceva di 5 o 6 ore come eh, Matteo Montesi, soltanto che a differenza di Matteo Montesi, i video di eh, Mario Circello, sono decisamente più interessanti. Comunque, un saluto anche a te, a Matteo Montesi, forse coraggio, che hai riaperto tanti canali e tanti canali ti hanno fatto richiudere. Eh, vai avanti, così, cerca di non cadere più nella trappola. Che ti fa chiudere i canali eh, tu hai dei temi interessanti caro matteo montesi cerca di sfruttare quei temi interessanti che puoi condividere con gli altri eh, forse eh, quello che non rende interessanti i tuoi video sono proprio eh, l'accettare le provocazioni dei provocatori l'insultarli il cadere in torpiloqui e in fare minacce, ecco queste sono le cose che ti differenziano da Mario cercello Mario cercello almeno da quando io lo seguo, perché fa video come te da moltissimi anni, eh, non cade in bassezze, quindi eh, si può apprezzare persino quando fa delle critiche costruttive per chi ci ride sopra, ma eh, invece tu devi eliminare, altrimenti ti chiudi cancellano i video chiudono il canale poi magari ti penalizzano anche in altro modo devi eliminare dai tuoi video le minacce che fai ai provocatori gli insulti eh, e quant'altro allora vedrai che i tuoi video saranno molto più interessanti per un maggior numero di spettatori e addirittura arriverai a monetizzare di nuovo perché gli sponsor devi sapere eh, caro matteo montesi che se no mi è successo anche a me che hanno limitato la sponsorizzazione di alcuni miei video anche se poi per quei video non mi hanno mai pagato perché non hanno raggiunto cifre di visualizzazione oltre 100.000 però eh, limitano la sponsorizzazione ad alcuni sponsors magari per adulti perché ci sono parolacce perché su youtube ci sono anche delle corporazioni dove vanno a mangiare bambini dove vanno a vedere i film i bambini allora, eh, YouTube è per tutta la famiglia e gli sponsor vogliono dei video, non solo che abbiano tante visuals, ma che siano per tutta la famiglia. E eh, eh, eh, direbbe Mario Circello. E eh, eh, eh, se già ci sono tanti torpiloqui e tante parolacce, non sono per tutta la famiglia i video. Quindi, a loro modo, uno si comporta un po' come uno stalker che fa stalkeraggio per gli sponsor e patrocinatori di youtube eh, non so eh, chi fa dei cartoni animati chi vende fumetti chi vende le merendine non vuole che nei video si parlino di cose oscene morbose parolacce si dicano parolacce si insultino la gente si minacci di morte magari può sembrare assurdo perché tutto questo non succede alle produzioni alla corporazione i cui video possono guardare anche i minorenni e, e, e sono dei video delle anteprime di film violenti però è così la vita se sei uno youtuber privato per quanto eh, tu cerchi di evitare eh, di dire cose che possano offendere il, il pudore comune ti possono censurare gli sponsor se invece sei una grande lobby o corporazione dello spettacolo della musica eccetera la musica l'anteprima il soundtrack della musica l'anteprima del del film lo spot trailer possono avere delle immagini cruente violente o del contenuto offensivo la, la canzone che youtube non li censura perché genera ingresso e quindi magari stavano vedendo peppa pig all'improvviso viene fuori l'anteprima di un rapper che dice parolacce cose scene oppure cose criminali eh, eh, oppure possono vedere il trailer di un film di guerra di azione dove scorre sangue in litri però ecco non c'è censura per quella corporazione del film che tratta eh, di violenza ma se uno fa un video di animazione e lo carica in youtube addirittura possono fargli rimuovere il video dargli una penalità al canale o addirittura chiudergli il canale perché ha fatto un video dove si simulava lo scorrimento di sangue a litri ecco di questa doppia misura di youtube che censura un po troppo gli youtubers ma non le corporazioni che caricano materiali vi chiedo a tutte e tutti voi cosa ne pensate è giusto che eh, ci siano delle restrizioni troppo forti per gli youtubers e non eh, per eh, i produttori televisivi cinematografici discografici e magari anche produttori youtubers molto importanti che già fanno milioni di dollari ecco vi lascio con quest'altro interrogante c'è un doppio standard con rispetto agli usuari come noi e invece chi carica industrialmente materiale professionalmente mi raccomando lasciate qui sotto il, il vostro giudizio in commentari oppure in discussioni del canale, eh, non so se le discussioni del canale sono pubbliche, ma mi raccomando, eh, ditemi se vi sembra giusto che ci siano troppe restrizioni per gli youtubers e non per le corporazioni musicali, eh, cinematografiche, televisive, che possono caricare qualsiasi cosa e poi condividete questo video perché io voglio sapere anche i vostri amici conoscenti parenti familiari vicini di casa contatti in internet nel web nelle social forum nei social nei network nei social network che ne pensano e quindi con questo vi lascio perché ho già fatto 22 minuti sono stanco forse farò un live dopo forse farò un video Forse no però era per ringraziarvi questo video che ho fatto live breve lo volevo fare proprio più breve di cinque minuti per l'appoggio che mi avete dato contro lo stalkeraggio che ho subito e io voglio dare il mio appoggio tanto alla benedetto decimo sesto come a matteo montesi per lo stalkeraggio che anche loro hanno subito più pesante e più forte di me ma comunque io per un periodo non ho potuto fare video live streaming come questi quindi vi posso capire allora eh, un saluto a tutte e tutti dal vostro santen chan prossimamente forse si dirò un nuovo taglio di capelli mi raccomando fatemi avere molte visuals così posso rinnovare il mio parco tecnologico perché l'unica cosa più moderna che ho è questo cellulare comprato per natale 2015 ma che è, è uscito nel 2014 quindi eh, 16, 16. Eh, questo Natale, questo cellulare ci avrà già tre anni e non so se mi pianterà in asso anche lui. Eh, vi saluto a tutte e tutti. Quest'altro cellulare invece non mi ha piantato ancora in asso. È del dicembre 2013, 14, 15, 16, 17, 18, quindi eh, farà cinque anni eh, questo dicembre perché lo uso poco o nulla ultimamente ci ascolto molta molta musica oppure filmo e faccio foto ma navigare in internet con questo ti cieca gli occhi perché c'è uno schermo 640 x 480 e poi navighi con un browser opera mini perché c'è un sistema operativo java allora vi ringrazio non voglio essere ripetitivo ripetere tutti i ringraziamenti tutti i temi precedenti Ciao, mi raccomando, eh? Eh, diffondete questo video perché voglio sapere dei due temi che ho espresso precedentemente cosa ne pensate. Ciao! E poi se potete aiutarmi guardando tanto i video più visti come i video meno visti, fate un po' voi, tutti quanti se potete, sono più di 820, ma soprattutto ogni video che vedete, se potete, dategli like e commentatelo per farmi sapere cosa ne pensate e diffondetelo se sapere eh, sapere ai vostri amici di quel video perché io voglio sapere non solo cosa ne pensiate voi del mio video dei miei video che guarderete ma anche cosa ne pensano i vostri amici quindi mi raccomando guardate i miei video più visti quelli meno visti quelli che vi piace di più guardare quelli che escono fra i video consigliati quelli che escono fra i video consigliati da me video consigliati da youtube eh, nella, guardate nelle mie liste di riproduzione ce ne sono tante e poi condividete i video le liste di riproduzione ai vostri amici parenti contatti familiari eh, compagni di lavoro compagni di sport perché voglio sapere anche il, il loro giudizio sul video che lasciano anche loro un commentario e che anche loro condividano il video fra i loro parenti amici conoscenti familiari aiutatemi insomma io non vi chiedo denaro ma sono disoccupato non vi chiedo di ricaricare la PayPal, di richiedi, eh, non vi faccio pagare eh, nulla, non voglio denaro perché molti sono eh, disoccupati come me. Ma guardate, quante più video possibile condivideteli, commentateli e mi raccomando, fate sì che le persone alle quali condividete il video eh, lo commentino e lo condividano a loro volta. Aiutatemi un po' a viralizzare realizzare i miei video ve ne sarei molto riconoscente a di nuovo ciao dal vostro saint chan ciao